Eccoli, ciao ragazzi, come va? Spero bene in questo periodo di cacca gigante, proprio... Bella puzzona Distraiamoci Oggi valorizziamo il carciofo Un prodotto di stagione Buonissimo Versatile No? Lo mettiamo però In una torta salata E assieme a questa torta salata Ci mettiamo altri due ingredienti Che con il carciofo Ci stanno benissimo E sapete quali sono? Il guanciale E il pecorino Proprio due I i i i, i, i, i, i Proprio Governano Roma Questi due ingredienti Esce una torta spettacolare Commovente Quando lo assaggerete Vedrete che Bella cremosa dentro E con un bel carattere, proprio perfetta anche per un picnic da mangiare quando, quando volete. Adesso io vi piazzo lì e eh, vi spiego il procedimento in giro, anzi no vado a aspetta un attimo si parte dai carciofi quindi no? tra il resto potreste anche prendere quelli già eh, a spicchi puliti quelli già puliti proprio insomma fate come volete perché questa ricetta è molto pratica però se avete tempo comprateli da pulire tra il resto allora io vi spiego cosa è successo due secondi poi giuro che comincio a raccontarvi la ricetta allora, se ci fate caso, anzi dopo nelle clip, eh, mentre io sfogliavo i carciofi, ma ah, certo non so come mai io non mi sono accorto accor Accorco, si vede che è volato qualcosa sull'obiettivo della camera e praticamente noterete poi le immagini, le clip un po' sfocate, un po' sporche non credo che si noti tanto però volevo scusarmi, insomma poco professionale questo video sarà un po' così più casereccio no? un po' più così, un po' più verace mi giustifico così dai, su via un po' il più di pumarola anche se la pumarola non c'è sfogliateli bene, io uso i guanti in lattice per evitare che le mani anneriscano altrimenti potreste spargervi un po' di succo di lima sulle vostre manine di carciofi mi raccomando piuttosto che tenere una foglia troppo dura scartatene una di più so che è brutto ma con gli scarti ci potreste fare anche un bel brodo eh? per un bel risotto anche una bella zuppa pulite bene anche con il coltellino anche la base il gambo mi raccomando una parte del gambo bisogna conservarla che è buonissima però ovviamente lo pelate poi tagliatelo a metà e eh, rimuovete anche quel fieno da me vi devo dire la verità i carciofi non è che sono una bomba eh? in trentino i carciofi sono proprio gli scarti delle altre regioni e poi li tagliate tagliate a fettine sottili. I carciofi quando li avete puliti e ancora di più quando li avete tagliati a meno che non li cuciniate subito dovete lasciarli in una ciotola con dell'acqua e lasciatela riposare perché altrimenti si ossidano e diventano neri. Guanciale perché il guanciale bisogna farlo prima perché poi il grassino ci serve per cucinarli quindi lo tagliamo a pezzetti lo so che bisognerebbe fare col guanciale delle listarelle più consistenti però in questa ricetta preferisco fare delle listarelle un pochino più minute le facciamo andare piano piano insomma fino a farle diventare croccanti abbastanza croccanti, non esagerate però perché altrimenti diventano un po' bruciacchiate e non sono buone, toglietele dalla padella, le tenete da parte e nella padella però lasciate il grasso perché nel grasso cucinate i carciofi, quindi buttateli in padella, li fate saltare un po', ci mettete il sale mi raccomando col sale state attenti, ogni tanto vedete che io ne metterò però eh, è proprio perché eh, insomma, sentivo che in effetti il sapore era ancora un po' insipido però devo tenere conto anche che con l'aggiunta del pecorino e con l'aggiunta del guanciale il ripieno poi sarà saporito quindi magari il sale aggiustatelo poi dopo anche eh, non esagerate in questa fase aggiungiamo poi dell'acqua perché ovviamente li facciamo anche un po' appassire copriamo con il coperchio facciamo cuocere per circa 15 20 minuti fino a quando insomma si inteneriscono teneteli da parte e fateli intiepidire nel frattempo prepariamo la nostra salsa cacio e pepe sai dai insomma facciamo una base di besciamella in realtà senza burro però con un po' di maizena quindi prendo la mia maizena, l'amido di mais, la metto in un pentolino Ci aggiungo il latte freddo, mi raccomando questo processo lo fate a fuoco spento Perché altrimenti vi si formano grumi Stemperate un pochino di latte nella maizena e poi aggiungete il latte restante Cominciate a fare addensare il tutto a fiamma bassa, media, anzi dai media, Sì, sì, media, quando ovviamente la, la salsa è pronta spegnete, aggiungete tutto il pecorino che avete grattugiato in precedenza frustate bene fino a che tutto si amalgama un bel po' di pepe e poi è pronta in teoria sale non serve, ci siamo direi, possiamo assemblare, quindi prendiamo un po' di salsa e la mettiamo nei carciofi qualche carciofo io l'ho tolto per la decorazione così come tengo da parte anche un pochino di salsa di pecorino, vi assemblo questi due composti aggiungo il guanciale croccante mescolo ancora e poi ovviamente verso ripieno nello stampo nel quale ho messo la mia pasta brisè, io ho usato quella pronta però volendo potete usare quella già, eh, quella la fate voi oppure usare anche la pasta sfoglia se preferite Il buccherellatela e eh, mi raccomando con una forchetta che così non si gonfia troppo ripieno dentro e poi ci mettiamo sopra ripieno qualche carciofo tenuto da parte magari le fettine più belle, un pochino di questa salsa e poi ci metto delle listarelle stavolta un pochino più spesse Il guanciale non rosolato perché poi si rosolerà in forno 180 gradi in modalità statica parte abbastanza bassa che così mi cuoce bene la parte sottostante e la parte superficiale non mi non, non si imbrunisce troppo calcolate circa 3 quarti d'ora ormai adesso è fredda però insomma c'è un profumo se la mangiate calda magari dentro è fin troppo cremosa tiepida secondo me la consistenza perfetta anche proprio per valorizzare i prodotti no? Oh. Mm. Normalmente quando assaggiate una cosa dovete un attimo attendere prima di hm, capire se vi piace o no. Qui no. Qui subito, arriva in bocca, via subito, capite che è una bomba. Io, guardate, cioè, sapete che sa proprio di Roma. Cioè io l'assaggio mi ricorda Roma sta torta. È palese, lo so, però. Sono proprio contento, guardate, di aver trovato quell'equilibrio giusto. Non lo so, mi, mi... sapete no che quando mangio qualcosa che mi piace mi prendo proprio bene. Buon come al solito qua faccio un casino io cari amici vi ringrazio come sempre per aver visto questo video eh, vi invito a farlo, mi raccomando andate anche su instagram per seguire anche altre ricette che insomma magari qua su youtube non posto vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e se vi va attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per la ricetta scritta noi ci vediamo alla prossima cari ragazzi buona, buona torta salata fantasmagoica